Va bene, buongiorno. E oggi riprendiamo il ragionamento no, sulla, sui grafi, eh, iniziando a trattare due argomenti che sono le visite e i cammini minimi, eh, ossia i modi di spostarsi su un grafo una volta che l'abbiamo costruito. No? La volta scorsa ricordate che abbiamo costruito insieme nell'esercizio un, un grafo della, della metropolitana di Parigi. Adesso abbiamo un grafo con i suoi vertici, con i suoi archi, però non sappiamo bene che cosa farcene, nel senso che una volta che ce l'abbiamo eh, rimane lì come struttura dati, oggi impariamo chiaramente a, a, a visitarlo, attraversarlo. Ok, Quindi la prima cosa eh, che eh, noi possiamo fare no? sulla struttura dati a grafo è eh, ragionare sui nodi vicini. Mh? Eh, noi quando abbiamo dato la definizione sul grafo abbiamo detto che, eh, che si poteva, eh, da, dato un vertice, trovare i cosiddetti verti, archi adiacenti oppure vertici adiacenti. Eh, come si fa eh, a, a, usare, a esplorare questa informazione sulla, sulla libreria JGraphT? No? Quindi prima di passare alle cose più complicate andiamo a vedere le cose semplici. Eh, qui nel model avevamo creato il grafo, okay? con un certo numero di vertici e un certo numero di archi. Una volta che ho il grafo e avessi un vertice, come faccio a, eh, a trovare gli archi eh, adiacenti? Allora, eh, per questo ci sono eh, dei metodi, ad esempio, li segniamo solo qua così non li dimentichiamo, eh, eh, sul grafo l'avevamo già visti prima velocemente nella, nella libreria però eh, li, li possiamo, adesso che abbiamo costruito il grafo li capiamo meglio eh, get ad esempio c'è cioè un incoming edges of di un certo eh, vertice un outgoing adesso cerco dove la ho, outgoing edges of che è indicato qua che sono, rappresenta gli archi entranti e gli archi uscenti eh, di un determinato vertice. Oppure, visto che qui siamo in un grafo che non è orientato, non, non c'è differenziazione tra archi entranti e archi uscenti, e quindi c'è un metodo eh, che li unisce entrambi, che si chiama edges of. Quindi, se io ho un, un, ar, un, un vertice, quindi diciamo... A un certo punto possiamo avere un vertice che per il nostro caso, il nostro grafo, è un oggetto di tipo fermata. E voglio da questo oggetto fermata, chiaramente questo oggetto fermata lo dovrò probabilmente leggere dal controller, leggere dall'utente, scegliere da una tendina. Eh, questa espressione edges of df mi dà un elenco, vedete cosa, cosa mi dà come tipo di dato, una set di default edge scritto qua, set di default edge default edge perché eh, il mio arco l'ho costruito con default edge come eh, parametro generico e un set mi dà l'insieme di questi vertici di questi archi, scusate ehm, quindi dato che so, una generica fermata potrebbe essere insomma, questa eh, mi dà l'arco che la collega con, la, con una, due e le tre eh, stazioni adiacenti l'arco però da lì non riesco a trovare direttamente eh, l'altra eh, la, la, fermata. No? Quindi se volessi trovare l'altra fermata dovrei fare che cosa? Prendermi questo set di default edge, chiamiamolo archi, e eh, navigare questo set Ok? Eh, per ciascun edge, chiamiamolo E di questo set cosa devo fare? devo andare a trovare il, la fermata che sta dall'altra parte dell'arco mm? eh, la fermata che sta dall'altra parte dell'arco la trovo come? E, eh, non è io l'arco che collega diciamo abbiamo detto questa fermata, la furch, con quella brochant okay? Questo è l'arco, supponiamo che sia il primo arco che mi esce fuori in questa, eh, in questa iterazione. Il problema è come faccio a, a estrarre le proprietà di un arco? Eh, e l'arco E ha una proprietà, ha un metodo. Eh, dunque, get. Adesso qui mi dà purtroppo degli errori, ma. Eh, fermata, diciamolo F1 uguale e punto get ah no scusate dis.graph uh, punto, punto get edge source dove è andato? Um, mi sono perso il get source dell'arco scusatemi andiamo a riprendere da la libreria jgraph.t Ok, e nella javadoc. Ok nel metodi del grafo c'è eh, eccolo qua, i metodi che stavo cercando. GetEdgeTarget e getEdgeSource. Che sono, mi stavo confondendo perché pensavo fossero metodi dell'arco, invece sono metodi del grafo. Quindi sono dei metodi che mi dicono, dato un arco, qual è la sorgente, e qual è la destinazione di quell'arco. Quindi tornando in Eclipse significa che per trovare la fermata collegata a ciascuno degli archi dovrei fare e eh, grafo, grafo, punto getEdgeSource, rispetto di, di quest'arco E. Oppure, eh, oppure la, il target. Chiamiamolo F2. Dato un arco che io ho estratto partendo da un vertice, eh, ho estratto un arco partendo da un vertice, questo arco collega il mio vertice F con un altro vertice. In un grafo orientato io saprei se sto eh, navigando l'arco uscente e quindi la sorgente del dell'arco è il mio nodo F e la destinazione è il vertice che sta dall'altra parte. In un grafo non orientato dipende da come è stato memorizzato il grafo, per questo volevo ehm, guardarlo con voi prima di fare cose più complesse. Ehm, quindi io l'arco potrebbe essere stato memorizzato nella mia mappa dalla eh, Fourge a Brochan allora di fatto di quell'arco il source diventa la, la Fourge e il target diventa Brochamp. Oppure può essere memorizzato al contrario, dove il source è Broshan e la destinazione, il target è la force. Questo non lo posso sapere, dipende come ho creato io gli archi nel grafo. Chiaro che è un grafo non orientato, c'è solo uno dei due, ce c'è solamente uno dei due. Quindi quando io da un vertice trovo tutti gli archi adiacenti, okay, ehm, posso interrogare ciascuno di questi archi andando a chiedere per ciascuno qual è la sua edge, Qual è, suo, qual è la sua source qual è il suo punto di partenza qual è il suo punto di arrivo e ciò che succederà è che sicuramente uno dei due o F1 o F2 coincide con F coincide col mio F l'altro dei due quello che è diverso da F sarà effettivamente il vertice che mi interessa okay? quindi dovrei eh, fare qualcosa del tipo se F1 equals di F allora, cosa dirò? Dirò che il grafo F2 è quello che mi serve, altrimenti sarà F1 quello che mi serve. Quindi questo per l'operazione più semplice, in un grafo, dato un vertice, dimmi quali sono i vertici ad adiacenti, nel grafo non, orienta eh, non orientato. In un grafo orientato è un pochino più facile perché non vado a interrogare gli edges ma direttamente gli outgoing edges e allora so che se sono outgoing la source sono io e il target sono gli altri, oppure gli incoming edges in cui io sono già sicuro che io sono il target e gli altri sono la source. Però nel grafo non orientato, che è spesso è eh, più usato, eh, bisogna fare questo, questo trucchetto. Questo trucchetto che come spesso accade nella libreria JGraphT si può bypassare usando uno dei metodi di utilità che la classe statica graphs ci mette a disposizione. Ad esempio tutto questo giochino qui okay, si può tranquillamente fare a meno usando un metodo statico che si chiama getOppositeVertex a cui chiedo eh, specifico il grafo. Ricordiamoci che la classe graphs con la S ha solo metodi statici, quindi ha bisogno di conoscere come parametro qual è il grafo su cui operare. Il secondo è l'arco e il terzo è il vertice di partenza. Quindi prende un grafo, prende un vertice, prende uno degli archi che è associato a questo vertice. Ovviamente questo arco E deve essere uno degli archi che incide su F e mi, dà, ma mi, mi restituisce già l'F1 o l'F2 che mi serviva, cioè il vertice opposto. Okay? Quindi in realtà eh, il motivo anche per cui diciamo tentennavo a scrivere queste prime righe è perché nella pratica non le scriviamo mai, perché usiamo eh, direttamente no, questo metodo di utilità, che poi se andate a vedere il sorgente dentro fa esattamente questa cosa, ma è un pochino più comodo e soprattutto più leggibile e ehm, non, ci, non rischiamo di fare errori. In realtà tutta questa operazione a sua volta potrebbe essere, diciamo così, semplificata usando anche qua un altro metodo di graphs che si chiama eh, get... Eh, aspetta, ah, vertici, star, um, C'era un metodo che mi dà già direttamente. Eccolo qua. Eh, successor list of, qui bisogna un po' impratichirsi. Con questa libreria andare un po' a vedere i metodi che ci servono di più. Successor list of, che cosa fa? Andiamo a vedere la, la, la definizione. Ritorna una lista di vertici che sono i successori diretti di un vertice specificato. Questo metodo usa gli outgoing edges per attraversare il grafo. Vabbè, questo vale sia per i grafi orientati che per i grafi non orientati. Ok? C'è un una lista dei successori e la lista dei predecessori. E questo che cosa mi restituisce? Andiamo ancora a vedere. Una lista di object, vabbè, in questo caso sono una lista di, eh, di vertici. Ok? Eh, lui scrive oggi perché essendo un metodo statico lui non sa come abbiamo dichiarato il grafo. Quindi in questo caso molto più semplicemente otterrei la lista. Di fermate che sono le fermate adiacenti direttamente prendendo il grafo grafo e eh, specificandogli qual è il vertice di partenza questo metodo fa esattamente il lavoro che cercavamo di fare prima co col ciclo for cioè gli do eh, fermata gli do eh, un grafo gli do un vertice di partenza e lui mi dà non una lista di archi, perché era scomodo il metodo edgesof oppure outgoing edgesof? Perché mi, dato un vertice, mi restituisce degli archi e poi dall'arco, io molto probabilmente mi serve sapere qual è il vertice a cui arriva questo arco e devo fare questo giochino eh, o con l'if oppure con l'opposite vertex. Tutto questo lavoro lo fa già questo metodo successor list che, dato eh, un vertice, una fermata, eh, mi dà eh, esattamente le, eh, le fermate. Eh, adiacenti quindi una lista già direttamente di vertici in questo caso, con questo metodo non devo eh, più pensare agli archi, passo da vertice a vertice direttamente e non mi interessano più eh, non devo più fare questo passaggio intermedio dal vertice all'arco, dall'arco al vertice che in realtà è la natura del grafo, cioè i vertici sono adiacenti agli archi e gli archi sono adiacenti ai vertici okay? quindi nella pratica, no? quello che facciamo, quando io ho un vertice e devo trovare i vertici adesso direttamente adiacenti okay? lo posso fare eh, direttamente ricordandomi di questo metodo Successor list of senza andare a impazzire quindi rimetto un altro commento intorno a tutto questo senza impazzire eh, con questi altri ecco, cicli eccetera che sono chiaramente l'uso di base della libreria ma eh, per fortuna per operazioni più semplici ci sono già dei metodi diciamo così, preconfezionati Funziona anche con un grafo orientato, sì, eh, devo specificare eh, se il grafo fosse orientato io avrei il metodo successor list eh, per indicare i, gli archi uscenti, quindi i vertici che sono successivi a quello di partenza, oppure c'è anche il metodo graphs.predecessor list. Oh, graf, metto l l list of che fa la stessa cosa chiaramente con, vertici, con gli archi entranti quindi va a cercare i vertici precedenti a quello dato mm? nel grafo non orientato eh, sì, Giorgia, eh, eh, i due metodi sono, sono equivalenti, quindi scrive successor, scrive predecessor è, eh, è equivalente eh, vediamo se la documentazione lo dice meglio, nel senso che se mi metto nei vostri panni eh, se aveste il dubbio andate a cercare dentro jgraph.t la classe graphs con la S ok e qui ci dice ad esempio success, vi, ci ricordiamo che c'è il metodo successor successor successor list of Qui non dice nulla di particolare l'argomentazione ben fatta ti direbbe nel caso di un grafo, eh, orientato, succede una certa... un grafo non orientato succede una certa cosa in realtà quello che ti dice è che ti dice guarda che io uso usa internamente il metodo outgoing edges quindi se io vado a vedere clicco su outgoing edges mi dice lui, me lo dice qua, ritorna un insieme di tutti gli archi, eh, che è quello di base, nel caso dei grafi non orientati, questo metodo ritorna tutti gli archi che toccano il vertice. Quindi alcuni degli archi hanno il source e il target invertiti. Okay? Quindi nel caso di un grafo non orientato, che noi parliamo di outgoing o incoming, o che noi parliamo di successor o predecessor, in realtà sono sempre gli stessi archi. Okay? I due metodi sono intercambiabili e mi danno lo stesso risultato. Nel caso di un grafo orientato, chiaramente, i due insiemi sono, sono diversi. Okay? Quindi, nella documentazione c'è, si tratta di andare diciamo così, abituarsi ad andare a cercare l'informazione, che poi, a volte, purtroppo, è nascosta in una parolina, in una nota, ma eh, di solito l'informazione c'è. Ok, Questo, questa premessa, diciamo così, eh, mi serve per, diciamo così, sottolineare che questa operazione ci permette di passare da un vertice a quelli adesso direttamente adiacenti, quindi mi fa fare un passo sulla mappa, ma uno solo, okay? quindi se io volessi sapere da questa, da questa stazione dove, dove posso arrivare, se posso arrivare fino a questa, che è tre stazioni più in là, eh, questa operazione non mi permette di farlo ancora, eh, devo combinare questa operazione di singoli passi in un modo da, da poter trovare anche dei, dei vertici che sono più distanti del primo okay? quindi eh, qui proprio, tocchiamo concretamente la differenza tra quello che è un vertice adiacente, cioè direttamente collegato in questo caso sarebbero solamente questi tre, e un vertice raggiungibile come quello di Garibaldi che è raggiungibile dalla Fouche ma lo è attraverso un percorso di 1 2 3 archi Okay. i metodi predecessore e successore eh, trattano solamente i vertici direttamente adiacenti per trovare i vertici raggiungibili abbiamo bisogno di metodi che in qualche modo ripetano l'operazione di visita del, del vertice adiacente più volte fino a trovare diciamo così, tutti gli altri vertici e questi prendono nei grafi il nome di visite mh? visite sui grafi quindi L'operazione di base è, eh, dato un vertice, quali sono i vertici adesso adiacenti, a un passo. Se voglio invece vertici che sono raggiungibili anche con più di un passo, cambio la terminologia e parlo di visita del grafo e non più di adiacenza. E cos'è una visita? Eh, la visita per definizione è un'esplorazione cosiddetta sistematica del grafo. Ovviamente devo avere un metodo per poter trovare i vertici, perché noi da uno abbiamo trovato i vicini e da questi tre vicini ci saranno, ciascuno di essi avrà degli altri adiacenti, e ciascuno di questi ha ancora degli altri, e poi magari a volte ci sono dei cicli, quindi potrei tornare indietro. Ho bisogno di un metodo, diciamo così, ordinato per riuscire a esplorare l'adiacente dell'adiacente e dell'adiacente della per andare a vedere quali sono tutti quelli raggiungibili. Quindi noi partiamo da un vertice sorgente e cerchiamo di raggiungere tutti i vertici che sono raggiungibili. E questo metodo sistematico di esplorazione, in realtà ne esistono diversi metodi di esplorazione, eh, i due principali, eh, che probabilmente avete già visto nel, nel corso di ricerca operativa, immagino, eh, eh, ma li riprendiamo per vedere come si mappano, soprattutto sulla libreria, sono i metodi di visita in ampiezza e, di vi e il metodo di visita in profondità. Poi quando prenderemo la libreria JGraftT vedremo che in realtà non ci sono due metodi di visita, ma ce ne sono 20 o più ciascuno con le sue caratteristiche, ma alla fine il risultato totale è sempre lo stesso, partendo da un vertice sorgente, qua, da un vertice sorgente, trovo tutti i vertici raggiungibili da questo, dove raggiungibili, ricordiamoci, significa che ho un cammino eh, che può essere di 1, 2, 3, oppure n passi, quindi è raggiungibile con un cammino di qualunque lunghezza, purché il cammino sia fatto tutto da archi del grafo stesso. Eh, il più semplice da capire è la visita in ampiezza, non è più semplice da implementare, ma è più semplice da capire, perché noi abbiamo già visto che avevamo un vertice, una stazione, e questa stazione, era, questa fermata, era collegata ad altre tre fermate. Quindi se la nostra stazione che abbiamo considerato nell'esempio la chiamiamo sorgente, no? Diventa la nostra sorgente della visita, noi abbiamo eh, tre fermate che sono adiacenti, al, direttamente adiacenti alla sorgente. Allora possiamo fibbiare un numerino a queste tre, eh, chiamiamo numero 1, per dire che sono quelle direttamente collegate alla sorgente. E quindi costituiscono il cosiddetto insieme di vertici di livello 1, di distanza 1 rispetto alla sorgente. La sorgente la possiamo anche identificare come. Un livello 0 di partenza. Allora a questo punto cosa fa la visita d'ampiezza? Prende tutti i vertici di livello 1 e va a vedere quali sono i loro adiacenti. Supponiamo siano questi. E i vertici adiacenti al livello 1, che non siano già stati etichettati, li chiamiamo vertici del livello 2 vedete qui ho aggiunto un arco tra questo vertice e quell'altro che c'era sotto, che aveva già l'etichetta le di livello 1, quindi gli lascio l'1, non faccio nulla. Così come in realtà a questo vertice, a tutti questi tre vertici 1, uno, uno degli adiacenti era la sorgente S, che però aveva già un livello 0 e quindi lo lascio stare. E così via. Eh, poi prendo tutti i vertici del livello 2 e vado a trovare i loro adiacenti. Quindi ci sarà magari un arco qui che non mi aggiunge nulla, ci sarà un arco qui, che mi aggiunge un vertice di livello 3. Magari questo stesso vertice è raggiungibile anche da questo nodo, vabbè, ma comunque lo prendo una volta sola, è inutile che prenda dei vertici duplicati. Uh, questo mi porta a un altro vertice di livello 3 e così via. E quindi ogni volta che vado avanti, prendo i vertici di un certo livello, calcolo tutti gli adiacenti a tutti questi vertici di questo determinato livello L, e eh, li inserisco in un insieme, in un gruppo di vertici, che chiamerò vertici del livello L più 1. No, qui lo, sulla sinistra della slide c'è lo pseudocodice no, che racconta questa, questa operazione. Io parto da un livello 0, un insieme di vertici, S sta per set, un insieme di vertici che chiamo di livello 0, che contengono inizio solamente il vertice sorgente, e poi ogni volta eh, creo eh, un nuovo insieme di livello L più 1, ho eh, ottenuto come C eh, cercando tutti i vertici adiacenti quindi direttamente collegati a almeno un vertice del livello l quindi il livello l più 1 è fatto di tutti i vertici che sono adiacenti ad almeno un vertice del livello l purché non siano ancora stati considerati quindi non siano ancora etichettati in nessuno dei livelli precedenti e questo ciclo questa operazione come diciamo è un'operazione sistematica cioè ripetono sempre la stessa operazione dal livello L a livello L più 1, eccetera, eccetera, ogni volta ho un insieme di vertici e costruisco un insieme nuovo di vertici, quindi avrò una serie di salamotti no, che si espandono, e questo, tutto questo si ferma quando, quando a un certo punto l'insieme eh, di vertici che, che ho appena costruito è vuoto, cioè vuol dire che non ci sono più nuovi vertici che siano adiacenti ai vertici esistenti, e quindi chiaramente l'iterazione si ferma, e se il grafo è un grafo finito, Okay? non di dimensione infinita, ma di dimensione finita, di sicuro prima o poi mi fermo. Okay? Eh, perché ad ogni iterazione, visto che mi fermo quando è insieme è vuoto, ad ogni iterazione aggiungo almeno, almeno un vertice. Se non aggiungo più nessun vertice mi fermo. Se ne aggiungo almeno uno, eh, vorrà dire che il numero massimo di iterazioni di questo ciclo sarà pari al numero di vertici totali. Quindi alla fine sono sicuro di fermarmi, non, non rischiamo di andare avanti all'infinito. Sono sicuro di fermarmi, attenzione, perché... Ogni vertice viene inserito al massimo una volta all'interno di questi insiemi, perché dopo che l'ho inserito nell'insieme di livello 2 non lo inserirò mai in un, insieme, in un insieme di livello 3, 4, 5 superiore. Ecco, questo devo fare attenzione, altrimenti rischio di, di girare all'infinito. Eh, qui nelle slide abbiamo un altro esempio grafico, disegnato un po' meglio, ma il concetto è lo stesso. Partiamo da una sorgente, questo è il livello 0. I vertici adiacenti alla sorgente... Eh, Esclusa la sorgente stessa, sono i vertici di livello 1, quindi in questo caso W, livello 2 è costituito dai vertici che sono adiacenti a quelli di livello 1. Quindi qui avremmo messo un 1, questi sono i vertici di livello 2 perché li ho scoperti. Vedete, attraverso un arco che arrivava da un vertice di livello 1 a un nuovo vertice che finora non avevo ancora ricompreso in nessuno dei livelli, e poi l'ultimo livello è il livello 3 che comprende gli ultimi due, eh, qui abbiamo i nodi di livello 2, eh, questo qui in basso a sinistra, nodo V, non ha più nessun adiacente nuovo, non ho ancora scoperto, quindi non mi dà nulla di nuovo, X mi dà Y, che è di livello 3, Ops. e T mi dà U, che è anch'esso di livello 3. ok? Um... E qui mi fermo, perché quali sono l'S4, l'insieme di livello 4, quale sarebbe? Sarebbe l'insieme di tutti i vertici adiacenti a questi qua di livello 3, che non siano già stati considerati in precedenza. E adiacenti a U c'è cioè solamente T, però è già stato considerato, adiacenti a Y c'è cioè solamente X, che è già stato considerato, e quindi mi fermo. L'insieme dei vertici raggiungibili da S, in questo caso, è l'intero grafo, e abbiamo dimostrato che questo è un grafo connesso. Non solo, abbiamo anche scoperto quello che probabilmente è il percorso più breve, eh, per arrivare da S a un qualunque altro vertice. Eh, il fatto che abbiamo, il massimo, abbiamo esaurito il grafo in tre soli livelli, significa che per partire da S ad arrivare a un qualunque altro vertice, mi servirà un percorso lungo al massimo tre. Ehm... E quindi 3, o meglio il livello no, di un vertice, corrisponde anche alla lunghezza minima del percorso che, con, con, che connette la radice al vertice stesso. Larghezza minima, eh, diciamo così, considerando ogni, eh, ogni arco della stessa lunghezza, ma con un grafo quindi non pesato. Poi vedremo più avanti, eh, oggi più tardi, quando, cosa succede quando il grafo invece è pesato. Quindi, il risultato cos'è? Il risultato è che abbiamo preso un grafo, preso un vertice di partenza, trovato tutti i vertici adiacenti e di fatto abbiamo anche, in qualche modo, eh, capito non solo quali vertici ho trovato, ma anche come li ho trovati. Ogni nuovo vertice, quando dico, ah, tu sei un vertice di livello 3, sei un vertice di livello 7, nel momento in cui lo aggiungo a livello 7, lo sto aggiungendo perché esso è adiacente a un ben preciso vertice del livello precedente. Quindi quell'arco lì è importante, perché è l'arco che mi permette di scoprire un nuovo vertice, di un nuovo livello, a partire da un vertice di un livello che già avevo. Se io metto da parte tutti questi archi, attraverso i quali ho scoperto dei nuovi vertici, e ignoro invece gli archi che non mi hanno fatto scoprire nuovi vertici, quello che ottengo è un albero, che prende il nome di albero di visita del grafo in particolare l'albero di visita in ampiezza, no? eh, l'albero che si ottiene considerando tutti gli archi che mi servono per scoprire i nuovi nodi att attraverso il meccanismo della visita in ampiezza. Questo albero ovviamente ha come radice, può avere come radice naturale il vertice sorgente, eh, tutti i nodi raggiungibili sono i vertici, e eh, gli archi sono solamente un sottoinsieme degli archi di partenza, che sono quelli che sono stati usati per scoprire nuovi vertici. Quindi, nel nostro esempio, eh, io ho eh, tolto tutti gli altri archi, ho lasciato solamente gli archi, eh, diciamo così, ripassati in rosso, eh, che abbiamo effettivamente usato per scoprire dei nuovi vertici, un albero. Eh, un albero vuol dire che eh, è un sottografo connesso, no? quindi se non guardiamo le linee blu ma solamente quelle rosse eh, diciamo così, più, più spesse, abbiamo un grafo che è connesso, connesso ovviamente perché eh, contiene esattamente i vertici raggiungibili e non è ciclico, non è ciclico perché, eh, quindi è un, è un albero, no? eh, non è ciclico perché? perché io non ho mai aggiunto non ho mai usato un arco per tornare indietro verso un vertice che già avessi, quindi di sicuro se ho usato un arco è sempre stato per andare verso un vertice nuovo, quindi non sto mai creando dei percorsi che si chiudono su un vertice esistente. Quindi è un bel eh, grafo connesso cic a ciclico e quindi è un albero, l'albero di visita in ampiezza, è un albero che viene indotto dall'algoritmo di visita in ampiezza. Io faccio la visita per trovare quelli, i vertici raggiungibili, ma gratis in qualche modo mi ritrovo anche quest'albero di visita. Perché ci do importanza? Perché quest'albero di visita, in qualche modo, riassume i percorsi minimi. Se io seguo solo gli archi dell'albero di visita, eh, ricordiamoci che sugli alberi, gli alberi hanno una proprietà interessante, che sono grafi connessi, ma poiché sono aciclici, datano a qualunque coppia di vertici, il cammino che li collega è unico, è uno solo. Quindi l'albero, eh, di fatto, eh, riassume tutti i cammini dalla sorgente, il vertice 0, a tutti gli altri vertici. Quindi, se io voglio sapere come si fa a raggiungere il vertice U, e ho fatto la visita in ampiezza, mi basta semplicemente andare a trovare l'unico cammino che esiste che collega S con U. E molto spesso mi conviene, eh, lo vedremo dal punto di vista del codice, si ragiona al contrario, eh, parto da U e mi chiedo, ma U da chi l'ho scoperto? Ah, l'ho scoperto da T, ok. E T da chi l'ho scoperto? Eh, l'ho scoperto da W. E W da chi l'ho scoperto? L'ho scoperto da S. Quindi di fatto se noi vediamo questo albero di visita ricordandoci la direzione di visita, sapete che l'albero di per sé è una struttura dati che non è orientata, ma ha un orientamento che è naturale, no? indotto dalla scelta della radice e noi come radice abbiamo scelto S, quindi se noi immaginiamo o vediamo o rappresentiamo questi archi in modo orientato, eh, significa semplicemente partire. Dal, dal vertice destinazione e risalire all'indietro l'insieme di archi. Perché risalire all'indietro? Perché io sono sicuro che risalendo all'indietro, dato un vertice di predecessore, ce ne sarà esattamente uno. È un albero, quindi ogni vertice, ogni nodo ha esattamente un padre, ma può avere più figli. Allora, se parto da S e ho due figli in uscita, non so quale, quale prendere. Poi arrivo su doppio, ho due figli in uscita, non so quale prendere. E quindi avrei un pochino di difficoltà a dire, ma qual è la strada che da S porta a U? Mentre invece non ho nessuna difficoltà, un po' come il filo d'Arianna, ci sono arrivato a U una volta e mi sono scritto da che parte passare. Eh, solo che questo filo è ramificato, ma dal fondo da U è facilissimo tornare a S perché c'è solo una scelta unica, risalendo all'indietro gli archi dell'albero di visita. Quindi questa operazione è molto semplice, di visita in ampiezza, ci dà i vertici raggiungibili, l'albero... Di visita, Ossia i cammini minimi, cammini di lunghezza minima dal vertice di partenza a tutti i vertici mh, raggiungibili di quella componente connessa. Poi vediamo ovviamente in Java come fare questa cosa. Questa idea che l'albero di visita in ampiezza mi dà i cammini minimi è valida, ma è valida solamente chiaramente se il grafo è non pesato non pesato perché eh, consideriamo che tutti gli archi abbiano peso unitario o comunque peso uguale. Okay? Allora in questo caso la lunghezza minima di un percorso, che sarebbe la somma dei pesi degli archi che attraverso, coincide col numero di archi che attraverso. Se invece un grafo fosse un grafo pesato, non è più vero che il cammino eh, trovato dalla, dalla visione in ampiezza è quello di peso minimo, perché di, chiaramente dipenderà. Eh, da, dal, numeretto, no, reale, dal numero reale che rappresenta il peso di ciascun vertice ecco questa è la visita in ampiezza la più semplice da capire va avanti per iterazioni successive per livelli successivi la visita in profondità eh, invece adotta una, una logica completamente diversa nella visita in ampiezza io non mi allontano mai troppo dalla sorgente se posso e quindi prima di considerare un vertice di livello 2 cioè gli adiacenti di un vertice di livello 2 devo aver considerato tutti gli adiacenti di tutti i vertici di livello 1, cioè non mi sposto mai sul 2 finché non ho finito di esplorare l'1, no? quindi vado un po' a strati eh, concentrici, in un certo senso. L'albero di visita in profondità invece usa l'approccio opposto, mi sposto su un vertice, quindi sono su un vertice di partenza, mi sposto su un vertice, questo la sorgente avrà tanti altri adiacenti, ma io quando mi sono spostato su un primo vertice, Prima considero gli adiacenti di, di quest'ultimo, prima di andare a considerare gli adiacenti della sorgente. E di questi adiacenti di quest'ultimo ne prendo uno e vado a considerare i suoi adiacenti, prima di considerare gli adiacenti di questo signor 1, quindi chiamiamolo 2. Il 2 avrà degli adiacenti, ce n'è uno che si chiama 3, e quindi considererò prima gli adiacenti di 3, quindi lascio in sospeso molto lavoro, sono in un vertice, vado su quello dopo, da quello dopo vado su quello dopo ancora, da quello dopo vado su quello dopo ancora, e quindi vado avanti così in, come si dice, appunto, in profondità, vado sempre più avanti, mi allontano sempre di più dalla sorgente. Ogni passo che faccio lascio in sospeso molte altre alternative che avrei potuto fare, molte altre strade alternative che avrei potuto prendere. Ehm... Ovviamente queste strade alternative dovrò poi andare a considerarle per verificare se attraverso queste strade alternative si raggiungono altri vertici. Oppure magari si raggiungono vertici che magari questa strada portava a questo vertice qui, in basso, che io in realtà ho scoperto come vertice 4 partendo dal 3 e non partendo dall'1. Cioè, visto che il grafo può essere ciclico, è possibile che un certo vertice sia raggiungibile chiaramente da più strade. Io, l'importante, ai fini della raggiungibilità, è importante trovare almeno una strada, ok? Non necessariamente quella minima. Allora, questo schema qua in cui mi sposto su un vertice e poi da lì mi sposto su sui suoi figli e poi tornerò indietro a vedere le altre alternative, voi capite che ci ricorda un pochino la ricorsione. No? Quindi la visita in profondità è, una, è un tipo di visita che molto naturalmente si presta a essere implementata in modo ricorsivo. Eh... Sono, immaginate la generica funzione ricorsiva che è un ciclo per visitare i suoi figli e in ogni figlio faccio la chiamata ricorsiva per visitare lui. E quindi, quindi prima esploro i suoi figli, poi torno indietro e vado a vedere: ah ma magari ci sono dei fratelli che sono ancora da esplorare. Quindi, dal punto di vista del codice è molto più semplice, molto più compatta rispetto a, a questo è il pseudocodice, la visita in profondità, come tutte le procedure ricorsive, all'inizio sembra che non faccia niente, in realtà eh, fa tutto. Eh, se io voglio fare una visita in profondità A partire da un certo vertice V Semplicemente devo prendere V E chiedermi quali sono i suoi adiacenti W Ok, prendiamo questi adiacenti uno per volta E chiamiamo beh, Questo visit vuol dire Facci qualcosa, stampalo, salvalo Da qualche parte insomma, Fai l'operazione che devi fare sull'adiacente E poi chiamata ricorsiva A eh, su, su che cosa? Sul vertice adiacente W, ok? Quindi parto dal vertice sorgente, la, la prima volta V sarà la sorgente, vado a vedere i W adiacenti alla sorgente, stampo il primo e poi direttamente vado a, a considerare di nuovo ricor chiamata ricorsiva, torno qua, a, i, eh, gli a cercare gli adiacenti di questo primo dei W, dei primo degli adiacenti alla sorgente e quindi andrò avanti no, sempre di più, eh, ovviamente mi devo sempre ricordare di quali sono i vertici che ho già visto perché questi adiacenti devo essere, devono essere visitati e considerati solamente se non sono stati ancora visti quindi da qualche parte dovrò avere un insieme, un set, una lista che si ricorda quali sono i vertici che sono già stati visitati e evito di tornarci perché se no di nuovo qua eh, rischio di avere una ricorsione infinita, io devo essere sicuro di fare una chiamata ricorsiva su W una volta sola su ciascun W, su ciascun vertice, al massimo una volta. Per cui se l'ho già chiamato una volta vuol dire che è già stato visitato in passato, e quindi non lo chiamo più, non lo considero più. Okay? Quindi il codice vedete che è molto più semplice da scrivere, veloce, ma eh, forse anche un po' più complicato da capire, ovviamente perché si basa su, su, una, su una procedura ricorsiva. E alla fine il risultato è lo stesso, nel senso che questo grafo, che è un grafo connesso, mi darà esattamente, partendo dallo stesso S, lo stesso insieme di vertici raggiungibili, in un ordine diverso. Quindi da S trovo magari R, poi da R, eh, visto che faccio una visita in profondità, prima di considerare gli altri adiacenti a S, considererò gli adiacenti di R che ho appena scoperto. Quindi ho scoperto R, bene, andiamo subito a vedere i suoi adiacenti, che è V. Che è v. Poi V eh, non ha altri adiacenti. E quindi torno su R e mi chiedo, R aveva altri adiacenti? No. Allora torno indietro su S. Questo è il classico meccanismo ricorsivo, no? Allora a questo punto S ha un altro adiacente, che è W, e vado a vedere i figli di W. I figli di W sono T e X, consideriamone uno. T, prima di considerare X vado a considerare gli adiacenti a sua volta a T. Quindi parto da T e vedo vedere A, ah, T ha come adiacente U. Poi prima di considerare gli altri adiacenti di t devo considerare gli adiacenti di u e mi fa scoprire y. Poi prima di considerare gli altri adiacenti di u devo considerare gli adiacenti di y perché sto scendendo ricorsivamente. Gli adiacenti di y sono x e ho trovato x. Adesso vado a cercare gli adiacenti di x. Gli adiacenti di x sono w e t ma sono già stati colorati, già trovati e quindi non faccio nulla. Questi due archi non mi servono perché non mi permettono di scoprire nulla di nuovo. Allora tornerò indietro su Y e mi chiedo, ci sono altri adiacenti che non ho ancora esplorato? No. Torno indietro su, e qui c'è tutto, il ritorno indietro delle chiamate ricorsive, Uno non ha altri adiacenti, T, T avrebbe degli altri adiacenti, cioè il X, ma è già stato scoperto facendo il giro lungo, passando da dietro. Pazienza, l'importante era scoprirlo, ok? Eh, torno indietro su V, e quindi non, faccio, non trovo più nulla di nuovo a partire da T torno indietro su W, e mi chiedo, ci sono altri archi che non ho, ho esplorato? Sì, ci sarebbe questo, ma porta un vertice che nel frattempo ho già scoperto. Quindi questo povero X, che era portata di mano una volta che ho raggiunto W, non sto dicendo che è raggiungibile da W, ma sto dicendo che è raggiungibile facendo il giro lungo. Non importa, no? mi, mi avete chiesto, dimmi quali sono i vertici raggiungibili, io ti dico quali sono. È chiaro che l'albero di visita, anche qua c'è un albero di visita, composto dagli archi che abbiamo usato per scoprire nuovi vertici è, è diverso da quello precedente eh, qui soprattutto dove ov ovviamente solo dove ci sono i cicli possono esserci differenze nell'albero di visita quindi vediamo che l'albero di visita in ampiezza mi dava certi percorsi l'albero di visita in profondità mi dà dei percorsi diversi anche qua mi dà il percorso un percorso per raggiungere a partire dal sorgente un qualunque altro vertice ma come abbiamo sia intuitivamente capito che è anche visto, confermato da questo esempio, non è il percorso minimo. No? Perché noi sappiamo che X sarebbe raggiungibile con un percorso di lunghezza 2, zang, zang. Ma l'albero di visita in profondità mi farà sicuramente raggiungere X, ma attraverso un percorso 1, 2, 3, 4 di 5 passi. Quindi la visita in profondità è più semplice forse un pochino più veloce, mi dà anch'essa un albero eh, di visita, ma il numero di livelli, la profondità della, della ricorsione e quindi anche il di, la lunghezza dei percorsi dell'albero di visita non sono minimi, sono percorsi e basta, non hanno nessuna proprietà in più. Eh, L'albero di vita in profondità in realtà ha altre proprietà di analisi dei grafiche, però diciamo così, non ci interessano. Oh, questo esempio l'abbiamo fatto su un grafo non orientato, ma esattamente la stessa cosa si fa su un grafo orientato, ecco, non, non cambia nulla, semplicemente noi abbiamo l'operazione in cui dato un vertice, cerco di scoprire i suoi adiacenti, nel grafo orientato sono tutti, nel grafo diretto nel grafo non orientato invece ovviamente saranno solamente quelli che sono raggiungibili seguendo no, la direzione dell'arco, quindi non, è, eh, non cambia nulla né dal punto di vista dell'algoritmo né dal punto di vista... Della, della sua implementazione okay? Qui in questo caso avevamo un grafo che non è completamente connesso perché a seconda del vertice da cui parto posso raggiungere degli insiemi diversi, ecco, mentre un grafo non orientato è simmetrico in termini di connettività un grafo non orientato eh, ad esempio partendo da S trovo solamente Z, Y, X e W questo è in un caso di visita in profondità eh, lo riconosco per visita in profondità perché W che sarebbe un adiacente alla, alla sorgente non l'ho trovato subito con un passo ma l'ho trovato con due quest'altra parte di grafo a destra non sarebbe raggiungibile a partire da S ma è raggiungibile solamente partendo da un'eventuale seconda sorgente eh, però sui grafi non orientati se invece fate l'operazione inversa, provate a partire ad esempio da U trovate l'intero grafo quindi la nozione di, di grafo raggiungibile in un grafo orientato chiaramente dipende molto dal vertice di partenza. Mm? Eh, questi algoritmi di visita hanno tutti una complessità lineare, eh, data dal numero di archi e più il numero di vertici. Okay? Eh, perché? Ma perché ad ogni iterazione abbiamo detto sia in un caso che nell'altro aggiungiamo sempre almeno un vertice e però ad ogni interazione dobbiamo considerare tutti gli archi adiacenti al vertice che abbiamo, quindi ogni vertice lo consideriamo al massimo una volta, e ogni arco lo consideriamo al massimo una volta. Per cui abbiamo una complessità che è data da v più e, e questo v più e, nel caso di un grafo che ha un'alta densità, il termine dominante sarà e, numero di archi che è proporzionale al quadrato dei vertici. Invece nel caso di grafi, qui non c'è scritto, lo scrivo a mano, sparsi, per grafi sparsi, eh, il numero di archi è dell'ordine di V. C'è una parente di troppo pazienza. Quando un grafo sparco è un grafo in cui il grado di ciascun vertice è limitato e non cresce al crescere della dimensione del grafo. E allora in questo caso questi algoritmi di visita hanno una complessità che è pressoché lineare, hm? o di V, anziché o di V alla seconda. Quindi o lineare o quadratico a seconda della densità del grafo stesso ok come lo implementiamo questo nel nostro eh, nel nostro JGraph T, come implementiamo questi, questi algoritmi ops, ho cliccato nel posto sbagliato, scusate. Eh, allora torniamo quindi sul nostro codice e eh, proviamo a vedere dove si implementano. Cos'è? Slide. andiamo avanti scusate eh. come si implementano in jgraph.t ho fatto casino con le slide stamattina sono disordinato eh, gli algoritmi di visita sono, eh, li troviamo tutti in un, in un package che si chiama traverse quindi possiamo andare a vedere la nostra documentazione, il javadoc che avevamo già aperto prima, qua, eh, andiamo a cercare il package tra tutti i vari package di, della libreria, andiamo giù verso traverse, ecco, package traverse contiene... Un'interfaccia che si chiama Graph Iterator e una serie di classi tra cui riconosciamo un breadth First Iterator, quindi qui lo chiamo iteratore non visita, adesso tra un attimo vediamo perché, e un Depth First Iterator. Quindi qua riconosciamo l'iterazione, visita del grafo eh, o in ampiezza o in profondità, probabilmente, no, presumibilmente anzi evidentemente usando queste due classi e poi ci sono un'altra serie di altre classi eh, che eh, anche qua sono metodi di visita diversi ad esempio un random walk iterator è un met metodo di visita anzi in realtà è qua eh, perché l'altro è deprecato quello nuovo ha cambiato nome eh, prende dato un vertice un, un adiacente a caso no? eh, anziché prenderli con un certo criterio e va avanti così finché ne trova e quando ne trova più chiaramente torna indietro Ehm, o, o, o cose di questo genere. No? Oppure, nel caso di un grafo pesato, eh, dato un vertice a tanti adiacenti, anziché prenderli in un ordine qualsiasi, eh, li prende partendo da quello più vicino, quello che ha peso minore. Quindi, sono tutti criteri di vista diversi che alla fine mi danno sempre lo stesso risultato, mi danno sempre lo stesso insieme di vertici, eh? ma. Ehm, eh, ma con criteri diversi e quindi costruiranno degli alberi di visita diversi eh, che avranno proprietà, ma magari appunto diverse in funzione di che cosa mi interessa. Okay? Noi ci fermiamo chiaramente ai due nostri principali, che sono quello in ampiezza e quello in profondità. E perché si chiamano iterator queste classi? Ma perché l'algoritmo di visita in JGraphT è implementato sotto forma di iteratore. No? L'iteratore è un po' come usiamo il cursore in una query SQL, un po' come possiamo iterare sugli elementi di una collection, no? un iteratore, una, una classe che implementa l'interfaccia iteratore, essenzialmente ha due metodi, uno si chiama asnext, che è un booleano, mi dice se c'è un elemento successivo nell'iterazione, e l'altro si chiama next, che invece mi fornisce, mi fa avanzare di una posizione eh, l'elemento dell'iterazione, mi restituisce come valore di ritorno eh, un, nuovo, un nuovo prossimo elemento. Il prossimo elemento di che cosa? Eh beh, il prossimo elemento dell'insieme di vertici raggiungibili. Quindi io inizializzo un iteratore specificando un vertice di partenza, o in casi strani anche un insieme di vertici di partenza, ma fissiamoci sul caso semplice, il nostro vertice di partenza è S, Costruisco un iteratore dicendo, senti, itera il grafo partendo da questo vertice e, lui chiama, e poi chiamo tante volte next, ad ogni, ad ogni chiamata di next otterrò un nuovo vertice che è il vertice via via scoperto dall'algoritmo di visita stesso. E quindi, di fatto, quando noi coloravamo negli no, esempi, coloravamo questi vertici, corrispondono esattamente ai vertici che, erano, che sarebbero stati ritornati, dalla, restituiti dall'algoritmo di visita, ogni volta che chiamo next. Quando l'algoritmo di visita non mi trova più nulla, allora eh, as next diventa falso, e quindi io devo smettere di chiamare il metodo next, altrimenti genererei un'eccezione. Un e quindi è un ciclo while che va a, a verificare se il next è ancora vero, allora dammi il prossimo vertice e così via. Okay? Quindi iterare un grafo significa, eh, visitare un grafo scusate, quindi fare un algoritmo di visita, significa costruire un iteratore del tipo che mi serve, quindi in ampiezza o in profondità, e eh, far lavorare questo iteratore che ogni volta mi darà un vertice nuovo. Mm? Proviamo a vederlo sul nostro grafo, di esempio. Okay? Allora, implementiamo un nuovo metodo al model e facciamo un programmino di test che mi permetta di, eh, di eh, diciamo così, esplorare il grafo stesso. Okay? Allora eh, Torniamo su Eclipse, adesso cancelliamo questo codice che avevamo scritto solamente eh, per prova, okay? quindi questa parte qua sulla fermata la teniamo commentata perché non ci serve questo era il metodo per creare il grafo, e quindi creiamo un altro metodo che mi dia tutti i vertici raggiungibili a partire da un vertice dato, dentro il modello, quindi creiamo un altro metodo, public, eh, diciamo così, fermate raggiungibili, fermate raggiungibili, e... Eh, cosa fa questo metodo, cosa restituirà? Restituirà una, un elenco, un, una lista, un insieme di fermata, di vertici, a partire da che cosa? A partire da una fermata di partenza. Ok? Fermate raggiungibili. Eh... Legge il grafo partendo da un vertice di partenza e mi restituisce la lista di tutti i vertici raggiungibili. Come faccio a ottenerla? Lo, lo faccio attraverso un iteratore di visita. Costruirò una lista di vertici che corrisponde ai vari vertici che sono restituiti in sequenza dalla chiamata di next dell'iteratore di visita. Allora supponiamo di doverlo fare inizialmente con una visita in ampiezza. Ok. Allora, visita in ampiezza vorrò dire che io costruirò il mio operatore, eh, il mio iteratore, con un bread first, first iterator. Costruisco un oggetto di tipo bread first iterator con le stesse caratteristiche del grafo, con i stessi generics del grafo, quindi il vertice è la fermata e l'edge sarà il default edge, chiamiamolo bfv, no? bread first visit, algoritmo di visita in ampiezza, bread first, e dovrò costruire un nuovo oggetto di questa cosa qua, Bread First iterator, con che costruttore, cosa vuole il costruttore? Andiamo a vedere sulla documentazione. Bread First iterator come costruttore può avere solo il grafo, oppure il grafo e un insieme di vertici di partenza, oppure il grafo e uno specifico vertice di partenza. Il terzo caso è quello che ci serve, noi abbiamo un vertice di partenza e vogliamo navigare il grafo a partire da quel vertice. Okay? Nel primo caso in cui non ti fornisco il vertice, lui parte dal vertice che vuole, che non è... Non, non, vabbè, in un grafo non orientato, se voglio sapere i vertici raggiungibili, potrebbe, potrebbe anche non interessarmi, però nel nostro caso, diciamo, in generale come concetto di visita, noi abbiamo un punto di partenza. Quindi usiamo la versione in cui il primo parametro è il grafo e il secondo parametro è il vertice di partenza. Okay. Questo è l'iteratore, che contiene al suo interno l'algoritmo di visita. Adesso dobbiamo questo iteratore farlo lavorare. No? Quindi si srotola, eh, e oh, questo iteratore ha diciamo così, i, i, potenzialmente già pronti tutti i vertici, ma me li deve dare uno per volta, e allora dovrò semplicemente, beh, mi costruisco l'insieme di risultato, come lista di fermata, Il risultato che mi serve, uguale new array list di fermate, e faccio lavorare l'iteratore, quindi for, eh, scusate, while, l'iteratore della visita in bfv, in ampiezza. A un elemento successivo, finché c'è qualcosa, allora lo vado ad aggiungere, quindi la mia fermata F semplicemente è il prossimo elemento del del, dell'iteratore. E questa fermata F la posso aggiungere al risultato. finché es next è vero ci sono nuovi vertici da scoprire e questi nuovi vertici sono ehm, ottenuti chiamando ripetutamente il metodo next ogni volta che chiamo il metodo next me ne dà uno nuovo io questo nuovo lo aggiungo al risultato alla fine di tutto posso ritornare il mio risultato alla fine l'iteratore si è esaurito, ha fatto tutto ciò che doveva fare e nel risultato ho proprio la lista dei vertici adiacenti. Okay? Allora, proviamo a farlo con un, ehm, con un piccolo main di prova, noi avevamo il nostro test model che già eh, co faceva costruire il grafo, e poi diciamo, fingiamo di voler eh, fare la visita a partire da una certa stazione. Adesso purtroppo non abbiamo l'interfaccia utente per farci scegliere la stazione, quindi dovremmo impostare diciamo così, a forza nel codice. Vabbè. Eh, quindi noi avevamo il nostro eh, test model che faceva creare il grafo e adesso possiamo provare a far costruire una lista di fermate eh, chiedendo al modello di darmi eh, lista di fermata M, lista di fermata eh, chiamiamo così raggiungibili, uguale. Model punto, fermate raggiungibili da una certa fermata di partenza, P, adesso dobbiamo fare un pochino di lavoro per, per calcolare questa P, perché ci serve un oggetto, allora gli importa la lista, ci serve un oggetto che rappresenti il vertice di partenza, e poi semplicemente lo stampo, posso out.println, raggiungibili. o oh, magari posso iterare, stampare una per riga, forse sarebbe meglio, ma eh, l'estetica la sistemiamo dopo. Allora, qui ho bisogno di trovare una fermata di partenza, e mi serve non il nome, ma l'oggetto che corrisponde a questa, chiamata, a questa fermata. Okay? Quindi potrei magari aggiungere al model un altro metodo, visto che l'elenco delle fermate ce l'ho nel grafo, nei vertici del grafo. Io potrei creare un metodo, ricordate che le fermate le ho ottenute dal DAO qua, sotto forma di lista. Questa lista mi è servita per popolare i vertici del grafo, poi questa lista l'ho dimenticata, non mi serviva. Adesso io posso fare due cose, posso, eh, va bene, nel senso che eh, non mi serve più questa lista, quando volessi eh, ottenere l'elenco delle fermate basta semplicemente che io vada dal grafo e gli chieda, senti caro grafo, dimmi, quali sono i tuoi vertici, grafo.vertexset mi dà tutti i vertici, quindi potremmo aggiungere un metodino molto semplice che mi dà l'oggetto fermata, dato il nome della fermata, così nel main possiamo eh, usarlo, no? public eh, st, eh, fermata, trova fermata e gli passo un nome, ok? Allora, questo qua cosa fa? È un metodo che semplicemente va a cercare nel di di vertici qual è quello che ha quel nome e lo restituisce. Eh, quindi iteriamo sulle fermate f che fanno parte dei vertici del grafo dis.grafo.vertexset e per ciascuno vado a vedere se, eh, se f.getNome è uguale a Equals al nome che stavo cercando se sì, allora F è l'oggetto fermata che ha quel nome che mi serviva altrimenti return null semplicissimo, scandisco una collection per cercare un elemento okay? um, operazione che ovviamente ha complessità odn proporzionale al numero di vertici eh, se la faccio una volta sola, due volte non è un problema se mi accorgessi che questa operazione la dovessi fare molte volte allora mi verrebbe da aggiungere una mappa che dato il nome della stazione eh, mi, eh, mi restituisca direttamente l'oggetto fermata e così riesco a ottenere eh, questa trova fermata in un tempo costante Okay. L'importante è che io abbia aggiunto questo metodo trova fermata, l'ho implementato nel modo più semplice, semplicemente con un ciclo, se mi accorgessi che questo metodo dal punto di vista delle prestazioni diventa pesante, allora so già cosa fare, sostituisco la lista o la navigazione dell'insieme con una mappa che costruirò quando, che costruisco quando leggo il grafo, quindi quando ho queste, questa lista creo immediatamente la mappa in cui ci metto questi, eh, queste fermate, indicizzata per stringa. Così qua dentro questa trova fermata diventa semplicemente mappa.get del nome. E vado molto più veloce. Però ha senso fare questo lavoro extra solo se effettivamente eh, ne vale la pena. No? Cioè se chiamo questa, questo metodo, se viene chiamato molte volte e se mi accorgo che è il metodo che rallenta di più il programma. Se no non vale la pena. Allora, tornando a test model, quindi a questo punto è facile prendere la fermata di partenza chiedendo direttamente al grafo senti, al, mod, al model anzi trovo una fermata che si chiama quella era quella del nostro esempio la force va bene ok, sperando che non sia null if controlliamo solo p uguale uguale a null system.out.println fermata non trovata, altrimenti facciamo il lavoretto che dobbiamo fare, ok, non mi ricordo mai qual è il tasto per riformattare il testo, ok vediamo un po' se funziona, Uh, M. Trova fermata is undefined for model, perché non ho ancora salvato il model direi, sì, vado qua, salva, ok adesso ti piace, rifacciamo run, ecco qua, cosa mi stampa? Mi stampa, grafo creato con 619 vertici, 715 archi, è una stampa che c'era dentro il model, uh, subito dopo la creazione del grafo. E questa stampa in qua invece è eh, questa stampa della linea 17. E cosa mi stampa? Mi stampa una lista, che in questo caso noi sappiamo, potremmo controllare, ma sappiamo già che ha 619 elementi, perché questo grafo è un grafo connesso, dove il primo è eh, la sorgente, poi ci sono Gaimocchè, Brochamp, Place de Clichy, Andiamo un po' a vedere, se ci quadra, eh, dov'era. La Fouche, guardate come adiacenti a al Gaimoquet, okay che è qua, l'adiacente, Brochan, che è qua, e Pledge de Clichy, che è qua sotto. Quindi, in realtà, questi tre sono i tre eh, adiacenti di livello 1. Abbiamo fatto una visita in ampiezza, okay? e quindi prima troviamo gli adiacenti della eh, del sorgente. Poi avremo gli adiacenti di livello 2. Quindi sono i vertici che sono adiacenti a questi tre che sono evidenziati. Port de Saint-Ouen, dove cavolo è? Eccolo qua, è l'adiacente di Guimauquet. Quindi lui ha preso il primo, Guimauquet che è il primo degli adiacenti di livello 1, e ha trovato, ha, gli si è chiesto quali sono i suoi adiacenti? Port de Saint-Ouen, che è qua. Poi è andato, non ci sono altri adiacenti di Guy Moquet, allora ha passato al secondo elemento di livello 1, che era Brochang, l'ha trovato in quest'ordine. E quindi avrà aggiunto il secondo elemento di livello 2 che è porta de Clichy, eccola qua. Poi non c'erano altri adiacenti Brochant, ha preso invece Place de Clichy che aveva degli adiacenti che sono tre in teoria, Rom, Liege e Blanche. Eccoli qua, Liege, Rom e Blanche. Quindi questi sono, co costituiscono il livello 2 della mia mappa. Okay. Il livello 2 della mia mappa. Questo è il livello 0, questo è il livello 1, questi 3, e questi altri erano il livello 2. Poi, ovviamente l'algoritmo è andato avanti, e ha partito da ciascun elemento del livello 2 per trovare gli elementi di livello 3. Quindi da Port de Saint-Denis, che era qua, ha trovato Garibaldi. Da Port de Clichy avrà trovato Mary de Clichy, adesso qua è più avanti, ops, perdono. E così via. Adesso qua ovviamente la cosa si diventa un po' complicata a seguirla in modo lineare, no? però ha applicato l'algoritmo della visita in ampiezza e mi ha restituito la lista, no? di tutti, in questo caso una lista, di tutti i vertici che, eh, che sono raggiungibili a partire da questa fermata di partenza, nell'ordine con cui la visita in ampiezza trova gli elementi. Se io avessi implementato nel model una visita in profondità anziché una visita in ampiezza, e questo era semplice, perché bastava usare il depth first iterator anziché il breadth first iterator, e tutto il resto era uguale, quindi fermata default edge, in questo caso lo chiamo dfv depth first visit uguale eh, new depth first iterator no, cosa sto facendo depth fermo lì. depth first iterator Dis.grafo nodo di partenza punto virgola quindi io provo a modificare un attimo questo codice inserendo la vista in profondità anziché la vista in ampiezza tanto per vedere che differenza c'è e quindi qui anziché bfv ero dfv, vabbè non cambia nulla, quindi vedete ho solamente creato un iteratore diverso, ho cambiato il tipo di iteratore e poi l'algoritmo è esattamente identico, così vediamo cosa sarebbe successo con una visita in profondità. Eh... Ok, qui c'è rosso perché... ah c'era questa cosa qua che non c'entra niente perché ho sbagliato a importare una classe a caso ok quindi riproviamo col test model lo eseguiamo e a questo punto mi dovrebbe dare l'elenco dei vertici adiacenti secondo la visita in profondità il primo è sempre lui la nostra sorgente ovviamente eh, il secondo è adiacente alla sorgente plus place de clichy però si vede che già, già dal terzo, Blanche, non è più adiacente alla sorgente, ma è adiacente al Place de Clichy. E poi da Blanche va a Pigalle, e poi da Pigalle va a Anvers, che è qui. Da Anvers va a Barbè. Da Barbet va a Gardunor, che è qua. Cioè, ci sta allontanando Saint-Denis. Saint-Denis dov'è la Gardunor. Eh... Dovrebbe essere sicuramente adiacente alla Gardi Nord. Ecco fie... Sandy, eccolo qua. Questa stazione usando questa linea verde. Eh, e così via. E quindi si allontana rapidamente, eh, no, cercando da, da ogni stazione di arrivare a quelle successive. Ma ovviamente non è non si dimentica. No? Lui è partito da qua e è andato da questa direzione. Però se ricercassi cercassi il nostro caro Brochant c'è da qualche parte. Eh, molto più avanti c'è anche Brochant, nel senso che poi a un certo punto lo, lo, lo ritrova. Magari non lo ritrova questo Brochant come adiacente di La Furschia alla sorgente, lo troverà come adiacente, eccolo, lo vediamo, di Port-de-Clichy. C'è arrivato da un'altra parte, ha fatto tutto un giro e poi casualmente è tornato su Brocham. Però questo, diciamo così, è il lavoro normale che fa, eh, che fa la ricorsione. Quindi alla fine avremo gli stessi vertici in un ordine invece molto diverso, in un ordine radicalmente diverso. Però in questo caso, se noi controlliamo la dimensione di questa lista e la, la confrontiamo col numero di vertici, scopriremo che il grafo è un grafo connesso, eh, totalmente connesso, perché tutti i vertici sono, sono raggiungibili. Ok, adesso sappiamo... Eh, fila fin qui, va bene? Sappiamo, allora rimetto, solo per comodità, rimetto l'iteratore in ampiezza perché mi piace di più. Ok? Solo, e magari facciamo un breve commit di questo codice. così lo fissiamo qui abbiamo eh, lo, ho, ho, avevo creato un branch che si chiama percorsi no? proprio la, per, per salvare diciamo così il lavoro che facciamo che facciamo oggi che giochiamo sui percorsi e salviamo eh, lo chiamiamo eh, visita in ampiezza e profondità ok Sempre sul progetto di Metro Paris della volta, prossima, della volta scorsa, eh, semplicemente in un branch separato. Ok, allora, adesso sappiamo quali sono i vertici, le stazioni, le fermate della metropolitana raggiungibili a partire eh, da quella che abbiamo scelto, ma non conosciamo ancora quali sono i percorsi. Come faccio a conoscere quali sono i percorsi? Eh, Immaginiamo che ci troviamo in questa stazione di La che ormai è diventata la nostra amica e vogliamo andare, che ne so, qua sotto, Gran Boulevard, una a caso. Qual è? Io so che è raggiungibile perché se vado a controllare la, la lista me la trovo, ma chi è che mi dice qual è il percorso che devo compiere? Ecco, per farlo semplicemente dovrei eh, usare l'albero di visita. Devo dire, ma sì, è quello che abbiamo visto detto prima: a parole, no, poi però dobbiamo riuscire a farlo davvero. Da Gran Boulevard mi chiedo: do, come l'ho scoperta, qual è l'arco che porta a Gran Boulevard che fa parte dell'albero di visita? Come faccio a saperlo, eh, l'iteratore? In quanto iteratore, non mi, non me lo dice questo, l'iteratore semplicemente mi dà l'elenco dei dei vertici in un certo ordine quando noi abbiamo detto ah questi sono, gli ordini, sono i vertici di livello 3 perché sono stati raggiunti da quelli di livello 2 siamo andati noi a cercare di immaginarci nella nostra mente che cosa avesse fatto l'iteratore per scoprire questi vertici ma quell'informazione nella, nella lista finale non c'è più come faccio a recuperare quell'informazione allora c'è un meccanismo che ci offre la, la, la libreria T. attraverso questi iteratori di andare a farci dire dall'iteratore che cosa ha scoperto l'iteratore eh, man mano che lavora genera degli eventi è lo stesso concetto di interfaccia utente no? fa delle cose e genera degli eventi io se sono interessato alcuni di questi eventi li posso andare a intercettare eh, li posso andare a intercettare definendo un oggetto di tipo attraverso al listener, che è scritto qua. Questo oggetto attraverso al listener che cosa fa? Eh, contiene dei metodi che vengono chiamati ogni volta che succede qualcosa, cioè ogni volta che ho attraversato un arco, ogni volta che ho trovato un vertice, ogni volta che ho terminato la visita di un vertice e così via. Ok? Um... Quindi sceglierò io quali metodi andare a implementare per andare a intercettare il tipo di informazioni che serve a me e poi lo uso diciamo, così come mi piace. Allora, io quello che voglio, cosa voglio fare qua? Voglio ehm, ricordarmi quando scopro un vertice da dove proveniva. Allora questo lo posso fare andando a intercettare l'operazione di attraversamento di un nuovo vertice. E cosa faccio? Eh beh, io posso, quello che posso fare è, dato un certo vertice, V, ricordarmi che lui è stato eh, scoperto da un certo v con 0, il suo predecessore. Quindi in realtà mi ricordo per ogni vertice chi mi ha scoperto, da chi sono stato scoperto, questa operazione che data da un vertice mi dice il vertice da cui è stato scoperto, è, posso eh, diciamo così, memorizzarla in una mappa vertice-vertice, che da ogni vertice mi dice da chi è stato scoperto. Questa mappa di fatto mi va a codificare l'albero di visita inverso, perché dai vertici scoperti punto ai vertici padri, e quindi è l'albero che punta dalle, radici verso la, scusate, dalle foglie verso la radice. Okay? dal basso verso l'alto, dove l'ultimo sarà la sorgente. Ehm, C'è un po' di lavoro da fare, ma si può, si può fare. No? Cioè, quello che vogliamo fare è di andare a arricchire le nostre fermate raggiungibili in modo da far sì che non solo mi dà la lista di fermate, e questo l'abbiamo già visto, ce lo fa facilmente, ma mi dice anche, si ricorda anche qual è, si costruisce l'albero di visita l'albero di visita lo può memorizzare appunto in, un, eh, in, una, in una mappa che data ogni, eh, data ogni vertice tra quelli che ho raggiunto mi dice qual era il vertice da cui l'ho raggiunto questa mappa la memorizziamo sempre dentro il model, la costruiamo dentro fermate raggiungibili e poi facciamo in modo che si possa interrogare. Ok? Allora facciamo i primi passi per costruire questo. Qui noi costruiremo una mappa. Allora aggiungo qua tra le variabili del model una mappa da fermata a fermata che chiamo predecessore. Eh, chiamiamo predecessore e basta java.util.map okay? quindi in pratica io se chiedo eh, fatemi eseguire di nuovo il test model se chiedo predecessore di la force dovrò ottenere null non ha nessun predecessore perché se la radice se chiedo predecessore di Guimauquet mi dovrà dare la forge, se chiedo predecessore di Brochamp mi deve dare la forge, se chiedo predecessore di Port de saint Ouen mi deve dare Guimauquet, qui sono tornato alla vista in ampiezza perché è quella che riusciamo a capire più facilmente. Quindi mentre l'iteratore va avanti io devo intercettare le sue operazioni e mi salvo queste operazioni in questa mappa ogni volta che scopro un vertice, questo, Aggiungo un elemento alla mappa che come chiave ha l'elemento scoperto e come valore ha l'elemento da cui è stato scoperto. Adesso come codice cerchiamo di capire come farlo. Eh, ok, allora rispondo solo con un paio di domande. Eh, Lorenzo mi dice, non mi è chiaro che, che legame c'è tra la visita e l'iteratore. No? Eh Semplicemente l'iteratore è un trucco che ha usato, diciamo così, una tecnica che ha usato l'implementatore, il costruttore dell'ibrillia JVGrafty per dire come faccio a farti vedere l'operazione di visita. Beh, l'operazione di visita eh, parte da un vertice sorgente e trova tanti altri vertici. Anziché crearmi un oggetto che ha dei metodi strani, mi ha creato un metodo che ha degli oggetti next e asnext, che sono gli stessi metodi che avrebbe un normalissimo iteratore su una lista. Ok? Quindi l'algoritmo internamente lavora prendendo un vertice, noi ci immaginiamo un algoritmo che gira, calcola tutto e ci dà il risultato totale, completo. Invece questo funziona in un modo leggermente diverso. Eh, questo algoritmo io lo inizializzo, gli dico, senti, questo è il grafo, questo è il punto di partenza, e poi ogni volta che chiamo un metodo lui mi dà un pezzettino del risultato. Quindi non ho un metodo dell'iteratore che mi dice dammi tutti quelli raggiungibili, ho un metodo che mi dice dammene un altro dammi un altro ancora, dammi un altro ancora e lui me ne darà ovviamente finché ne trova e ogni volta lui fa un passettino dell'algoritmo se a me servono tutti insieme io devo fare in modo che l'iteratore uno dopo l'altro col metodo next mi dia i vari vertici e me li salvo da qualche parte <coughs> perché lui va avanti uno per volta ok? Quindi, eh, un po' come quando leggiamo dei dati da una tabella del database nel DAO in cui oh, eh, ogni volta che chiamo next mi dà la, la prossima riga e se mi serve il dato di quella riga, me lo devo salvare da un'altra parte. Me lo devo salvare da qualche parte. Ok? Uh, next mi dice dammi il prossimo risultato. Eh, quello che tu dici, hai, hai ancora risultati, è asNext. È il metodo as next. Quindi as next gli chiede, hai ancora risultati da darmi? Sì o no? E lui ritorna vero o falso? Se lui ritorna vero, e solo se lui ritorna vero, posso chiamare il metodo next che a questo punto mi dà il risultato che sono sicuro che ci sia perché asnect mi ha ritornato vero ok eh, la seconda domanda era di eh, dunque dove era qua eh, di Mario che mi diceva ma non conviene a questo punto cioè, mi sta, eh, stava commentando il fatto che io volevo creare una mappa no? e lui mi dice ma se devi fare sto casino con la mappa a questo punto non puoi creare direttamente un altro grafo che contenga gli stessi archi della mappa. Mm, ah, sì, è un altro modo. È un altro modo. Anziché, anziché una mappa, potrei creare un grafo. Un grafo che conterrà gli, i vertici raggiungibili e gli archi eh, che sono stati utilizzati. Mm? Eh, sì. eh, in realtà non, non cambia molto, nel senso che vedremo che la difficoltà non è tanto salvarlo da qualche parte ma è soprattutto eh, riuscire a intercettare questa coppia di vertici okay? quindi va benissimo una mappa, va benissimo anche un grafo eh, co come struttura dati in cui salvare questo albero di visita Infatti, giustamente Mario ragiona dicendo ma se mi stai parlando, è un'ora che mi stai parlando di un albero di visita e mi hai detto che un albero è un tipo di grafo perché non, non lo, memorizziamo l'albero di visita dentro un grafo sicuramente si può, assolutamente eh, questo diciamo così, è un pezzo, questa mappa sarebbe un pezzo del, eh, dell'insieme degli archi, tra l'altro limitato a, potersi, a poterli navigare solamente in un verso, perché in questo momento qua mi serviva solamente questo. Mi servisse altro, fare altre operazioni sull'albero di visita sicuramente converrebbe salvare in un grafo. Ehm, ok. Tra un attimo facciamo pausa. Io prima di fare la pausa vorrei solo riuscire a creare l'oggetto iteratore per commentare insieme a voi una parte della sintassi, e poi dopo invece l'implementazione la finiamo con calma quando ci siamo un attimo ripresi da, dal, dall'intervallo. No? Noi abbiamo questo, giusto per vedere cos'è cos questo attraverso al listener. Questo attraverso al listener è un metodo della classe iteratore, quindi io creo l'iteratore e poi gli dico, senti caro iteratore, adesso quando tu andrai ad attraversare il grafo, informami quando succedono certe cose. Quindi io ho creato l'iteratore, prima di fare altro aggiungo questo traversal listener, quindi farò bfv, che è il mio iteratore, punto, add attraverso listener. Aggiungo, associo un listener, un gestore degli eventi, al bfv, all'iteratore. Cosa gli devo passare come parametro? Gli devo passare un oggetto di tipo traversal listener. Eh, lui vuole un oggetto di tipo traversal listener. C'è scritto qua. Eh, traversal listener che cos'è? È, È un'interfaccia, mm? quindi magari andiamo a vedere nel JavaDoc. AddTraversalListener c'è qua. No. Eh, richiede un metodo di tipo traversal listener. Un oggetto, scusate, un parametro di tipo Traversal Listener. Questo Traversal Listener è un'interfaccia, perché lui non può essere una classe, perché lui non può sapere quale tipo di operazioni vorrò fare. Lui mi dice: Senti, implementami, un po' quando definiamo un, non so, un, un comparatore, no? Tu dici, Dammi un comparatore, qualcosa che implementi che cosa? Una, un, un qualunque oggetto che implementi questi quattro metodi connect component finished, connect component started, edge traversed, vertex finish versus traversed. Okay? Ehm, a noi interessa vertex traversed, ma devo in realtà questi metodi li devo implementare tutti. Mi ehm, interessa VertexTraversed traversed perché mi dice che questo metodo verrà chiamato dall'iteratore automaticamente, quindi un listener ha dei metodi che non chiamo io, mi vengono chiamati quando certi eventi capitano. Eh, viene chiamato quando un, viene visitato un vertice, quindi quando, quando viene scoperto, quando viene trovato un vertice e avrà eh, come parametro un oggetto di tipo vertex traversal event e questo vertex traversal event, andiamo a vedere com'è fatto, è un metodo che ha eh, dove sono i suoi metodi, un getVertex che mi dice quali sono il vertice che è stato in questo momento scoperto è un po' povero, eh! Come, ehm, come, come, come oggetto, no? perché purtroppo vi dà solamente qual è il vertice che ha scoperto, e noi dovremmo sapere anche, anche da quale vertice è stato scoperto. Vabbè, ci complicheremo un po' la vita. Ok? Allora, eh, prima come dicevo eh, eh, occupiamoci della sintassi per creare questo listener, poi ci pensiamo a che cosa farci dentro. Quindi abbiamo questo attraverso la listener, in cui dobbiamo mettere il riferimento di un oggetto che implementa quell'interfaccia. Allora, non so se l'avete eh, già fatto, ma è possibile, noi dovremmo creare un nuovo oggetto, una nuova classe, un altro file, che implementi questa interfaccia un oggetto qualunque, listener per la visita in ampiezza, ad esempio, eh, che implementa questa interfaccia. C'è una scorciatoia che è quella di definire l'oggetto in line, quindi io qua posso scrivere new col nome dell'interfaccia, traversal listener, che è una cosa un po' strana perché, allora, aspettate, vado piano, eh, io faccio new traversal listener, attraverso la lista non è una classe, non è un'interfaccia in java quando io faccio new di un'interfaccia sto di fatto creando una classe anonima senza nessun nome che implementa quell'interfaccia e questa classe viene creata solo lì e viene subito creato un oggetto istanza di quella classe ovviamente per poter definire una classe dovrò definire i suoi metodi perché se no quella classe cosa fa? Allora qui ho una scorciatoia, sto facendo new di un'interfaccia. È una scorciatoia che corrisponde a dire definisco una classe anonima che implementa quell'interfaccia e creo un oggetto di quella classe. Mi evita di dover aprire un altro file e creare un'altra interfaccia, un altro file, un'altra classe, eccetera, eccetera. Eh, quando ci clicco sopra, ok? Sto creando quindi questa scorciatoia. Dice, ok, creami una classe che implementa questa interfaccia, con questi parametri, perché sono stati ereditati dalla definizione di BFV. E poi Cliff mi ha messo una, un paio di parentesi graffe, per dire, sì, va bene, io ti creo una classe, però adesso tu però qua mi metti dentro i metodi che questa classe servono per lavorare. Perché la classe la devo definire da qualche parte, io non posso creare un oggetto a partire da un'interfaccia, devo creare un oggetto a partire una, da una classe, io ti evito di dover creare un altro file, però ti faccio creare una classe inline direttamente nel codice e tu me la crei, crei qua dentro. Quindi dentro queste parentesi graffe ci devo mettere l'implementazione dei metodi richiesti dall'interfaccia, infatti questa interfaccia è rossa perché lui mi dice guarda che eh, questo tipo traversal listener deve implementare una serie di metodi. Per fortuna Eclipse ci viene in aiuto e se io clicco aggiungi metodi da implementare, qua, lui mi aggiunge appunto questi metodi. Che cosa ha fatto? Mi ha aggiunto i metodi vuoti richiesti dall'interfaccia traversal listener. Connected component finished, connected component started, add Traverse, versed traversed, eccetera, eccetera. Tutti chiaramente con l'implementazione vuota, di questi molti mi va bene che siano vuoti, non mi interessano, quindi questo lo tolgo, questo lo tolgo, tolgo anche questo to do così non mi trovo eh, questo, mentre invece verso e è quello che mi serve. Quindi io qui dentro adesso andrò a scrivere del codice che verrà richiamato automaticamente ogni volta che durante lo sviluppo dell'iteratore, quindi io definisco qui a riga 99 il codice che voglio che venga eseguito e questo codice verrà eseguito più avanti, diciamo così, alla riga 114 quando chiamando next l'iteratore scopre un nuovo vertice. Quindi eh, l'iteratore fa delle cose, a un certo punto scopre un nuovo vertice e quindi chiamerà il metodo VerstExtraVerst perché a questo iteratore abbiamo aggiunto un listener, un ascoltatore dei suoi eventi. Ecco, dal punto di vista della sintassi è una cosa un po' strana perché abbiamo detto new interfaccia, aperta graffa dell'implementazione in line della classe, chiusa graffa, tutto questo... Da qui, dalla new... ops, cosa ho fatto? Mi sono addormentato sulla Z, anziché fare control Z. Dall'inizio della new a questa chiusa graffa qua in fondo, questo è un unico oggetto, come l'avessi chiamato un oggetto P. Questo oggetto è stato creato, lo sto creando adesso perché ho fatto new, a partire da una classe che non ha un nome... Ma è una classe che implementa questa interfaccia e di cui ti sto dicendo io adesso, qua dentro, come sono fatti questi metodi. Quindi una cosa un po' strana perché dentro un'espressione, qui siamo dentro una parentesi tonda, no? Questa è un'espressione normale, io potrei mettere una serie di parametri, degli oggetti, eccetera. Al posto di uno di questi oggetti ci apro direttamente la definizione di una classe. E dentro la definizione di una classe ci sono la definizione dei metodi e dentro la definizione dei metodi già avrò delle altre istruzioni. Tutto questo ha l'effetto di creare semplicemente un oggetto da passare come parametro, avrei potuto farlo in un file separato, però ho colto l'occasione no, per vedere insieme a voi come si può creare questo anche direttamente in line, è la stessa cosa che magari l'avete fatta quando definivate in line un comparatore, una classe comparable per l'operazione di sort, per non dover farsi la classe comparator, la potevi fare in line, questo è un pochino più complicato ovviamente, eh, perché la classe ha diversi eventi e viene diciamo, chiamata in un contesto un po' strano però il meccanismo è lo stesso non perdiamoci semplicemente tra questa parentesi tonda che chiude qua i parametri di addListener e tutte altre queste parentesi graffe, queste parentesi tonda eccetera che fanno parte semplicemente della definizione di questa classe eh, io per dichiarare questi metodi eh, mi chiede Enrico come ho fatto a farli comparire eh, li, ho fatti li ha fatti comparire Eclipse, adesso lo rifacciamo, magari li cancello, se li cancello, Eclipse qua mi, mh, mi segna errore, perché mi dice guarda che tu hai implementato un'interfaccia, una classe che implementa un'interfaccia, ma non mi hai detto quali sono i metodi. No? E c'è questo, se andate sopra col mouse dovrebbe farvi comparire questa finestrella che dice aggiungi i metodi non ancora implementati, se clicchi sopra li compila. Okay. Allora, come dicevo, è una cosa un po' strana, ma, eh, soprattutto dal punto di vista del, della sintassi, però adesso siamo pronti, diciamo così, a, a, a implementare poi il codice che ci serve per, ricordarci, no, per ricostruirci questo albero di visita a partire dal eh, letteratore stesso, no? dal lavoro che il letteratore sta facendo. Io farei a questo punto una pausa perché poi andiamo a implementare questo codice e andiamo, diciamo così, a, a crearci un metodo che vada a fare appunto la scoperta di questo cammino minimo. Quindi mi sembra buono a questo punto fermarci. Sono le 10.10, .10, magari ci ritroviamo alle 10.25, se volete io faccio commit di questa parte sapendo che ovviamente è incompleto, e non, non, però non fa ancora nulla perché aggiunge un listener che non esegue nulla, ok? Eh, però è il primo passo. Eh, anzi, quello che possiamo fare, ecco, datemi ancora 10 secondi prima di fermarci, facciamo una cosa del genere, system.out.printline e.getvertex. Così vediamo se viene chiamato. Ho aggiunto questa qui che mi stampa il, il nome del vertice quando viene chiamato eh, l'event handler. Proviamo solo a fare un run. Ecco qua. Vediamo che adesso nella console ha stampato proprio nell'ordine in cui ci aspettavamo i vari, i vari vertici. stampare non ci serve a nulla perché in realtà già li sapevamo, ma il fatto è che li stiamo, li stiamo stampando nel momento in cui li abbiamo scoperti. E questo eh, ci, ci può servire no, per capire, per scoprire come li abbiamo scoperti. Okay? Quindi questo qua dimostra che il metodo è quello giusto, l'abbiamo inserito nel modo giusto e viene chiamato nel momento giusto. Cosa gli facciamo fare? Ce ne occupiamo tra un quarto d'ora e quindi verso le 10.25. Nel frattempo faccio commit di questo così almeno possiamo provarlo e verificare che questo venga stampato correttamente. Ok? Allora ci prendiamo un po' di pausa, riprendiamo alle 10.25.